Presidente, parliamo del complesso sportivo delle Tre Fontane. Quindi un complesso sportivo che è diviso in due da via Cristoforo Colombo. Quindi una linea ben evidente che separa appunto le sedra sinistra dove si trova la cittadella paralimpica e le sedra destra dove si trova l'impianto invece gestito da Lati Tre Fontane. Eh, Nell'area destra. Sono presenti due campi da rugby, un campo polivalente per calcio e rugby, un impianto d'eccellenza dove, ad esempio, gioca la Roma Primavera e le sue partite internazionali. A sinistra, appunto un, un impianto d'eccellenza non solo romano eh, né italiano, probabilmente d'eccellenza mondiale, dove, dove potrebbero appunto fare sport pensato per i disabili dove naturalmente anche i normodotati potrebbero fare sport, quindi ha un valore che è inutile, è inutile aggiungere parole eh, a, a quanto già ha detto il Presidente Pancalli esiste invece un, eh, oltre alla Cristoforo Colombo una linea invisibile che separa ai noi il, la, la proprietà dei terreni quindi il problema è che parte dei terreni sui quali è stato costruito l'impianto sono di Roma Capitale, parte di quei terreni, sono di proprietà dell'ente Eur SPA, quindi cosa bisogna fare? Bisogna, eh, il cui presidente si è più volte detto disponibile a, a trovare un accordo. Quindi ecco semplicemente tra virgolette l'impegno che chiediamo eh, alla sindaca e alla sua giunta, in particolare c'è cioè qui l'assessore Frongia, eh, eh, è quello di sedersi al tavolo con eh, Eur-SPA e ecco e non alzarsi più finché non si sia trovata una soluzione, anche alla luce dei recenti, delle recenti notizie che sono emerse e che riguardano proprio ancora una volta Roma Capitale ed EUR SPA, stavolta a parti invertite ovvero per il nuovo centro congressi, la nuvola di Fuxas, che viceversa è di proprietà di EUR SPA, ma è stata costruita parzialmente, ha invaso parzialmente, mi sembra per due metri, il, il marciapiede, quindi terreno di proprietà del comune. Ecco, Alla luce di in considerazione di, di tutti questi elementi chiediamo di appunto, trovare un finalmente un accordo perché il, il centro è pronto, aspetta soltanto questo, questo accordo per essere finalmente riaperto e messo a disposizione dei cittadini, e non, non interverrò anche dopo, anticipo fin d'ora ovviamente il voto favorevole da parte del gruppo Movimento 5 Stelle. Grazie.